Salve a tutti, in questo video vedremo come si installano il codec del multimediale in OpenSUSE sia LIP che Tumbleweed, i comandi sono gli stessi Allora, incominciamo col dire una cosa importante che eh, le installazioni di LIP e Tumbleweed non possono contenere il codec del multimediale perché sono codec proprietari e la distribuzione vuole essere compliant con l'autore gli, gli soprattutto negli stati uniti però noi abbiamo la possibilità di aggiungere un repository esterno che farà il lavoro sporco per noi cioè pacman allora basta aprire il terminale allora adesso aprirò il terminale eccolo qua apriamo un attimo ingrandiamo il terminale in modo che si capisca, si lega meglio cosa scriverò. Basta installare un programmino che si chiama Opi che cerca su OBS, che non è OBS Studio, ma è OBS, il nostro server dove ci sono tutti i repository. Ehm, perché su OpenSUSE abbiamo la possibilità di compilare i nostri software direttamente su un server web. Okay. Eh, però questo è un altro argomento che non ci interessa allora il programma che si usa per fare le installazioni si chiama zipper quindi sudo zipper in opi e significa installami opi questo comando password <coughs> ovviamente mi dirà che ce l'ho già perché io ce l'ho già installato ok dopo non si fa più zipper per installare qualcosa ma si cerca con opi opi e il uh, pattern da installare si chiama codex codex mio eh, vuoi installare i codex dal reposito di pacman come dicevo prima yes si va avanti e a voi vi dirà uh, sì che ha trovato il repository che lo deve installare e vi suggerisce da tutto voi fate sempre sì yes, e andate avanti installate tutto verranno installati dei pacchetti eh, con tutti i codex proprietari e non e anche vlc con il eh, vlc codex i suoi tutti funzionanti e soprattutto dentro a pacman c'è anche OBS Studio perché OBS Studio al suo interno contiene il codec per la, la GPU Nvidia per esempio che sono cose eh, proprietarie quindi non potrete installare OBS Studio se prima non avete eh, aggiunto eh, con op pacman quindi prima dovete fare codec e installa il repository pacman vi mette tutti i codec eh, gen generici più vlc eccetera eccetera poi potete fare eh, sudo zip in eh, obs studio e ve lo installa ok quindi eh, per capirsi la parte eh, codec multimediali è sempre su pacman avete visto che sono praticamente due comandi stupidissimi questi comandi funzionano sia per LIP che per Tumbleweed e soprattutto negli aggiornamenti il software e il codec si aggiorneranno da soli. Eh, non c'è altro da farvi vedere. Per questo video tutorial è tutto.